Eh, Presidente, chiedo la possibilità di illustrarli, sono nove, tutti nove insieme e poi magari proseguiamo alla votazione in serie in modo tale da accelerare i tempi Richiesta accordata, prego Grazie Presidente, allora il primo ordine del giorno riguarda un impegno alla Giunta di valutare per la prossima votazione di bilancio la possibilità di impegnare una percentuale che vada subito a eh, destina essere destinata per cofinanziare le opere per cui abbiamo già chiesto degli impegni da parte del finanziamento da parte del MIT La, il, il secondo nostro ordine del giorno, il numero 166 eh, a valutare per il prossimo bilancio triennale l'istituzione da parte di Roma Capitale di un fondo eh, sempre per il cofinanziamento delle opere che stiamo eh, definite nello scenario di piano del PUMS mentre invece il l'ordine del giorno 167 a predisporre entro 90 giorni dall'approvazione oggi del presente provvedimento a una stima di fattibilità economica e finanziaria per la realizzazione di tutte le opere così come determinate eh, nello scenario di piano quindi a dieci anni eh, parlo delle opere metro e tram mentre invece l'ordine del giorno 168 eh, prevedere per la fermata della eh, metro C Venezia ogni possibile procedura anche in termini progettuali, attività progettuali che consenta ovviamente di eh, integrare ovviamente quelle che sono, saranno le medesime attività sia procedurali che tecnico progettuali per la metro D la fermata della metro D sempre a Venezia. L'ordine del giorno 169 invece sempre per la fermata eh, Venezia della metro D prevedere eh, di valutare fin da subito la realizzazione di una stazione museo in maniera idonea a poter eh, raccogliere eh, tutti quei reperti che potranno essere rinvenuti nei cantieri che verranno aperti a riguardo soprattutto delle opere metro così defini come definite nello scenario di piano del PUNZ ma se saranno rinvenuti anche opere tram mentre il 170 procedere ed eventualmente condividere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio eh, dei capitolati di gara per la realizzazione delle opere metro esclusivamente tramite la progettazione esecutiva, quindi avviare i lavori, cioè la, le gare per eh, l'esecuzione dei lavori con dei eh, progetti esecutivi determinati in precedenza, il 171 a prevedere uno schema di convenzione che chiarisca fin da subito eh, gli extra costi eventuali, magari ecco, per impedimenti proprio archeologici. Eh, chi deve essere di competenza a pagarli quindi onde evitare gli errori del passato che hanno fermato i cantieri anche per eh, mesi o anni il 172 invece a, pro a programmare delle procedure tecnico-amministrative eh, sempre per la realizzazione delle opere su ferro, metro e tram eh, tenendo conto delle eh, tempiste di gestione, apertura, chiusura e compatibilità dei cantieri con l'evento giubilare e in particolare... Eh, L'impegno che diamo alla sindaca e alla giunta è di fare una pianificazione, proprio un cronoprogramma del, dei cantieri, in modo tale che eh, soprattutto i cantieri dei tram vengano collaudati e eh, le, le prove di esercizio delle eventuali eh, dell linee tram eh, finite entro l'apertura della porta santa, quindi il, del 24 dicembre del 2024. Eh, tale indirizzo ovviamente comprende anche i cantieri eh, eventuali delle metro eh, che passeranno in centro storico per fare in modo di garantire la massima fruizione e sicurezza possibile nel periodo coincidente con l'anno giubilare. L'ultimo eh, ordine del giorno è molto interessante proposto da dei ragazzi che eh, animano i blog della Capitale eh, fanno riferimento ovviamente a fare in modo che anche a Roma eh, ci sia una segnaletica all'interno delle fermate metro ma anche all'esterno dei nuovi scambi più importanti per orientare nel massimo, con la massima efficacia tutti i passeggeri in modo tale da poter mh, ovviamente evitare le, eh, la confusione che a volte regna sovrana all'interno delle nostre stazioni. Eh, di eh, di trasporto pubblico locale perché a volte appunto non ci si perde all'interno mentre invece ecco, chiediamo di fare entro il 31 dicembre 2019 un piano, una, uno studio di fattibilità per poter eh, poi procedere eventualmente con un progetto vero e proprio che qualifichi veramente le nostre stazioni come esattamente accade in altre città o altri capitali. Grazie.